Il ferro è un alimento fondamentale per la nostra salute e la nostra dieta dovrebbe avere fonti sicure di questo minerale quotidianamente. Oggi vediamo 5 alimenti ricchi di ferro più qualche nota speciale.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 Come ho accennato all'inizio, il ferro è molto importante per la nostra salute perché è parte fondamentale di molti processi del nostro organismo, prima fra tutti il trasporto dell'ossigeno nel sangue. Eh, il ferro infatti è parte integrante dell'emoglobina ed è grazie a lui se l'ossigeno che respiriamo riesce a raggiungere ogni parte dell'organismo. Abbiamo già visto in un video precedente qualche dettaglio sui fabbisogni di ferro rimando quindi a quel video una trattazione completa di questo argomento qui mi limito a segnalare tre valori importanti negli uomini adulti e nelle donne in menopausa il fabbisogno quotidiano di ferro è di 10 mg nelle donne fertili invece arriva a 18 inoltre si consiglia di non superare i 60 mg al giorno salvo diverse indicazione medica questi valori vanno ricordati perché solo in questo modo si riesce a capire se un alimento apporta tanto ferro o no ad esempio considerando un ipotetico mh, alimento che apporti 8 mg di ferro in 100 grammi di prodotto è tanto è poco eh, beh se eh, sei un uomo è tanto eh, è quasi tutto il tuo fabbisogno se sei una donna invece è discreto perché ne apporta quasi la metà nonostante sia considerato difficile da assumere in realtà gli alimenti ricchi di ferro sono molti, alcuni sono anche sorprendenti. In questo video ne vedremo 5 e vedremo anche qualche sorpresa. Prima di tutto però voglio sottolineare una cosa importante. Il ferro non arriva solo da carne e pesce, anzi i 5 alimenti che vedremo sono tra i più ricchi di ferro e sono vegetali. Ecco che consigli tipo mangia la presaula" o mangia carne di cavallo non hanno quasi senso dal punto di vista del ferro perché non sono alimenti così ricchi di questo minerale come si crede invece molti vegetali ne sono ricchissimi l'unica accortezza se si usa una fonte vegetale è quella di consumare contemporaneamente una fonte di vitamina c quest'ultima infatti cambia lo stato chimico del ferro vegetale e lo rende più assimilabile il mio consiglio quindi è quello di consumare la frutta e i pasti perché non si sa mai quanto ferro contiene la verdura che stiamo consumando per questa classifica userò degli alimenti comuni, non parlerò di integratori né di alimenti molto ricercati. Ad esempio nella tabella del CREA l'alimento più ricco di ferro è la milza di bovino, ma non è proprio un alimento presente sulla tavola di tutti i giorni. Eh, allo stesso modo escludo anche prodotti come foglie di tè o pepe nero. Eh, sono indubbiamente ricchi di ferro, ma la quantità che viene usata è irrisoria e risultano quindi scarsi nella pratica al quinto posto troviamo i ceci con 6,4 mg di ferro in 100 g di prodotto secco specifico che è secco perché i 100 g una volta ammollati diventano circa 200 250 quindi dal punto di vista del pasto sono molto abbondanti i ceci sono molto ricchi anche di calcio di fibre e di proteine inoltre si prestano bene anche a lavorazioni derivate come farina di ceci o l'hummus che è una pasta spalmabile dal punto di vista del ferro, come tutti gli alimenti di questa classifica, vanno accoppiati a una fonte di vitamina C, quindi frutta o spremuta di limone. A tal proposito, eh, piuttosto che bere un bicchiere d'acqua tiepida con un po' di limone spremuto appena svegli, bevete una limonata a pranzo che ha effetti anche sull'assorbimento del ferro. Al quarto posto troviamo i pistacchi con 7,3 mg di ferro in 100 g di prodotto certo nessuno mangia 100 g di pistacchi tutti insieme ma una merenda con 20 o 30 g di pistacchi è più che fattibile quindi vale la pena sottolinearne l'importanza magari con una spremuta d'arancia nei pistacchi troviamo anche molti altri minerali molti grassi e molte fibre sono quindi alimenti ricchi di nutrienti che devono essere consumati con parsimonia per non rischiare di esagerare ma sono nutrizionalmente ottimi al terzo posto troviamo il radicchio verde con ben 7,8 mg di ferro in 100 grammi. Ora, il radicchio è una delle verdure con cui si fa l'insalata, quindi pensare di mangiarne 100 grammi è tutt'altro che strano, soprattutto se si pensa che si può consumarlo anche cotto. Oltre al ferro, è un'ottima fonte di vitamina A, apporta una quantità di calcio discreta ed è una buona fonte se stesso di vitamina C, che però si perde con la cottura. Um, è quindi un'ottima scelta dal punto di vista del ferro e non dovrebbe essere trascurato torniamo ai legumi per passare alle lenticchie che occupano il secondo posto di questa classifica con 8 mg di ferro in 100 g di prodotto secco anche qui parliamo di prodotto secco quindi il peso aumenta una volta ammollate e cotte eh, quindi il piatto è abbondante ma ovviamente non è mai troppo e 100 g mi sembrano del tutto adeguati per un pasto le lenticchie, come tutti i legumi, apportano proteine e fibre. Sono quindi un alimento molto importante che suggerisco di consumare spesso, anche al di là delle feste natalizie, alle quali spesso sono relegate. Concludiamo la classifica e arriviamo al primo posto con i fagioli che, a seconda della varietà, vanno da 8 a 9 mg di ferro per 100 g di prodotto secco. I fagioli apportano calcio, ferro, fibre, potassio. Sono alimenti eccezionali dal punto di vista nutrizionale la quantità di ferro di questi legumi è tale da essere più del doppio di 100 grammi di carne di cavallo cruda che arriva a malapena a 3,9 mg e che è quindi è addirittura molto lontana dal quinto posto della classifica nella mia zona i fagioli sono spesso trascurati e credo sia un comportamento abbastanza diffuso eppure sono una miniera preziosa di nutrienti e non dovrebbero essere dimenticati probabilmente ora qualcuno dirà ma gli spinaci Ebbene, gli spinaci non sono così ricchi di ferro come si crede, la leggenda è nata perché qualcuno sbaglio a scrivere eh, la quantità di ferro nelle tabelle di riferimento posizionando male una virgola, eh, gli spinaci apportano solo 2,9 mg di ferro per 100 grammi di prodotto, quindi pur non essendone privi non possono certo competere con i 5 menzionati sopra. Altre leggende metropolitane riguardano la carne. Come ho detto ho saltato alcuni tagli di carne e di pesce per la mia classifica perché non sono alimenti comuni. Se infatti andiamo a vedere gli alimenti comuni troviamo che il petto di pollo apporta 0,4 mg di ferro in 100 g di prodotto. Praticamente nel petto di pollo non c'è ferro il filetto di vitello è poco sotto gli spinaci con 2,3 mg in 100 grammi di prodotto eh, della carne di cavallo abbiamo già detto eh, la bresaula tanto suggerita da medici zelanti per trattare le anemie eh, ebbene la bresaula arriva a 2,6 mg in 100 grammi eh, anche qui poco meno degli spinaci e i pesci eh, sempre rimanendo sul comune lo scorfano è buono, arrivando a 5,5 mg di ferro in 100 g di prodotto. La spigola apporta 4,4 mg di ferro. Il merluzzo è pari al filetto di vitello con 2,3. Il salmone è tanto scarso quanto il petto di pollo. Eh, il tonno apporta da 1,3 a 1,7 mg di ferro, a seconda che sia fresco o sott'olio. In conclusione, risulta che usando un po' di vitamina C... Uh, le fonti più sicure di ferro siano vegetali e gli animali abbiano in realtà un'importanza minore, salvo che non si vadano a ricercare prodotti particolari, ad esempio il pesce corvina, eh, vari tipi di fegato oppure il rene di bovino. Um, non date retta. A chi vi dice di mangiare carne rossa e bresaola per aumentare il ferro nella dieta. La cosa migliore è una bella merenda con un succo d'arancia e una manciata di pistacchi con una bella porzione di fagioli al pasto principale e un frutto. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande scrivete pure qui sotto, rispondo volentieri. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!